Dunque, oggi continuiamo il discorso sui casi d'uso, cercando di completare l'esempio che avevamo iniziato la volta scorsa e poi magari approfondire un pochino la parte di descrizione testuale che sta dietro a ciascuno di questi ehm, ovali che rappresentano il singolo caso d'uso. Mm. Um, la prossima esercitazione in laboratorio di mercoledì prossimo, laboratorio 6, se non ho sbagliato a contare, sarà su questi diagrammi di casi d'uso eh, in cui dovremo appunto imparare a costruire un diagramma di caso d'uso e definire la narrativa breve, no? il brief come chiamiamo, sul caso d'uso. Quindi oggi eh, proviamo a completare questo esercizio in quest'ottica, già diciamo così, con gli stessi metodi, che sarete chiamati a usare nel laboratorio della settimana prossima. Poi nella seconda ora vorrei dare un'occhiata alle, alle, alle soluzioni vecchie dei laboratori 3 e 4 perché siamo indietro su questo, il 3 la settimana scorsa l'avevamo saltato per, per via degli altri argomenti che abbiamo trattato, quindi nella seconda metà andrei a volo d'uccello su, su quello del 3 perché è relativamente più semplice e poi approfondiamo gli altri. Eh, so che quello di ieri era decisamente più articolato, ma soprattutto quel discorso, il discorso del pezzo di carta... Uh, manda sempre nel panico ma lo affrontiamo la settimana prossima quindi avete tempo di soffrire uh, ok noi riprendiamo da questo diagramma a cui eravamo arrivati il al discorso era il diagramma tanto per ricordarcelo del casi, dei casi d'uso a livello user goal relativi all'attività del paziente nel caso d'uso generale gestione della prenotazione quindi qui anche qua andiamo a livello di scatole cinese, abbiamo un attore paziente, un utente del sistema che eh, gioca il ruolo del paziente in un determinato istante, sappiamo che questo non rappresenta un utente reale ma rappresenta una categoria di utenti reali e queste varie categorie di utenti reali non sono, disgiunte, non sono necessariamente disgiunte tra di loro, quindi la stessa persona fisica potrebbe in momenti diversi assumere ruoli diversi. Forse non in questo caso, perché il paziente e il medico difficilmente sono la stessa persona, può essere sia paziente che medico, anche se in realtà non sarebbe escluso che un medico, che ne so, il, un oculista dello studio, vada vale a farsi visitare dal collega ortopedico, allora in quel momento si comporta come un paziente, no? quindi non è, non è vietato. Ma no, non interessa la persona fisica, ci interessa quali caratteristiche ha la persona nel momento in cui si interfaccia al sito, e queste caratteristiche possono essere anche più di una. Allora, nel momento in cui un utente che abbia le caratteristiche del paziente, quindi che possa impersonare il ruolo del paziente, può accedere a un'area del sistema informativo, un'area funzionale, perché qui, ricordiamocelo ancora, i casi d'uso sono un modo per esprimere una parte dei requisiti funzionali, quindi un'area funzionale del sito che è l'area funzionale in cui si gestiscono, si gestiscono le prenotazioni. Che poi questa area funzionale, l'insieme di funzioni correlate, corrisponda poi anche un'area fisica, diciamo, cioè un menu del sito, una parte del sito, una, una parte del layout può darsi come può darsi di no. Questo dipenderà poi da chi creerà le modalità di navigazione del sito e deciderà quali funzioni mettere sotto quale menu essenzialmente. Quindi magari funzioni che sono correlate dal punto di vista funzionale, poi a livello le separiamo perché alcune magari sono... Più importanti e principali le mettiamo in maggiore evidenza e altre magari le andiamo a nascondere sotto menu di impostazione di livello successivo perché all'utente non vogliamo, necess... vogliamo guidare l'utente in un certo modo no? questo è lecito ovviamente però sono due cose diverse no? la prima è quali sono le funzioni che concorrono diciamo così che sono correlate tra di loro, concorrono alle, alla realizzazione di una determinata area funzionale rispetto a poi dove le mettono nel sito, che non ce ne occupiamo qua ancora in questo momento. Allora, avevamo definito questo caso d'uso a livello summary, gestire la prenotazione, che era un, eh, un, caso, un insieme di casi d'uso di tipo dispositivo in certo senso, cioè faccio delle cose, do degli ordini, faccio delle, delle richieste, confermo delle proposte quindi cambio i dati, e li è tenuti ben separati dal caso d'uso, consultare calendario, che anche proprio come nome consultare mi eh, fa capire che a valle della consultazione, cioè del fatto che il paziente abbia visto consultato il calendario, nulla cambia nel sistema informativo, cioè non, la consultazione del calendario non crea, non distrugge, non modifica, non sposta nessun appuntamento, semplicemente la funzionalità che il sito offre, quindi se vogliamo questa è un pochino un'eccezione alla regola generale che ci siamo dati, anche livello di già quando parlavo di activity diagram, noi modelliamo solamente le operazioni che lasciano traccia nel sistema informativo, è vero, sono quelle che ci interessano. La consultazione di un calendario è come dire non lascia traccia, perché alla fine se vado a vedere il database prima o dopo che tu abbia visto i tuoi appuntamenti sono uguali, non ho modificato nulla. Quindi, questa, questo tipo di operazioni eh, in certo senso vengono gestite ovviamente in prima persona dal sistema informativo, ma non lasciano traccia, nel senso che non modificano dati. Quindi, questo concediamocelo eh, di, di considerare questo tipo di operazioni. Eh, e quindi, qui dentro ci saranno altre, altre funzionalità, eh, che poi magari possiamo andare a dettagliare. Anzi, non magari, Sicuramente, tra un attimo, andiamo a, a dettagliare. Anche perché è un caso d'uso condiviso tra paziente e medico, quindi magari dentro no, sarà un pochino più articolato di quello precedente, che è un caso d'uso che compete solo al paziente. Allora, questo l'abbiamo chiamato livello summary perché gestire le prostazioni non corrisponde a, una sola, a un singolo obiettivo che l'utente si può dare, ma può corrispondere no, a, vari, eh, a varie operazioni, varie azioni che sono tutte correlate tra di loro. E quali sono queste varie azioni possibili? Abbiamo descritto un, un diagramma dei casi d'uso che abbiamo chiamato gestione prenotazioni, magari lo scriviamo anche giusto, la T, ehm, che dettaglia quelli che ieri, abbiamo, ieri martedì, abbiamo identificato come quattro possibili casi d'uso. Questi sono casi d'uso a livello user goal, non c'è scritto summary, quindi per default, eh, noi, per convenzione abbiamo deciso che si tratta di user goal. Sono quattro casi d'uso in cui il paziente vuole inserire una prenotazione. Il paziente si pone come obiettivo, interagisce con il sistema perché ha l'obiettivo di inserire una, una nuova prenotazione. Il paziente interagisce col sistema perché ha l'obiettivo di confermare un appuntamento che gli è stato richiesto in quanto egli era in lista d'attesa. Il paziente interagisce col sistema in quanto egli vuole raggiungere l'obiettivo di cancellare una prenotazione. questa è la frase in italiano che diciamo quando diciamo questo diagramma il paziente interagisce col sistema informativo perché vuole raggiungere il proprio obiettivo di visualizzare le proprie prenotazioni. e così via, oh, per il momento abbiamo identificato queste quattro Come le descriviamo? Beh, da questo livello già capiamo quali sono le funzioni principali, poi dovremo descrivere esattamente di che cosa si tratta. Um, inserire una prenotazione può voler dire, in realtà è più complesso tra i vari casi d'uso, perché può voler dire eh, inserisco una prenotazione e mi accettano la prima che ho inserito oppure ricordate il diagramma di processo, oppure inserisco una prenotazione, le date che ho scelto non sono ehm, disponibili e quindi il sistema mi propone altre tre date e io accetto una di queste. Oppure ancora, può darsi che le date che inserisco non siano disponibili, il sistema mi propone altre tre date, io non accetto nessuna di queste e quindi eh, vado a finire d'attesa. Quindi questo caso d'uso in qualche modo può finire in tre modi diversi. L'abbiamo no, già visto e discusso più volte a livello di processo. Ma l'obiettivo che mi ero dato e l'obiettivo che raggiungo è sempre lo stesso. Il fatto che il caso d'uso possa finire in tre modi diversi non vuol dire che sono tre obiettivi diversi. Cioè nel momento in cui io dico ok vado a inserire una rotazione", non so ancora se il sistema accetterà che, le date che propongo oppure io accetterò le date che lui mi contropropone oppure andrò a finire in lista d'attesa quindi non posso immaginarmi che l'utente scelga prima no, inserire la prenotazione oppure inserire una prenotazione in lista, mettersi in lista d'attesa no. mettersi in lista d'attesa non è un caso d'uso di per sé non lo scelgo come prima se voglio però far capire a chi implementa questo sistema che questo caso d'uso in realtà è complicato, è complesso al suo interno, articolato, posso indicare che questo caso d'uso comprende dei sottocasi. Ci sarà una parte comune in cui il, il, il paziente inserisce i dati e poi può proseguire in modi diversi. Allora, se volessi indicare questo, posso a scopo di documentazione ovviamente, perché è questo che stiamo facendo, stiamo specificando come il sistema deve lavorare, posso costruire i vari tre sottocasi, il primo sottocaso che mi viene quasi da non mettere, tanto è quello standard, normale, che è quello di eh, prenotazione, data, prenotazione nella data, in una data scelta la paziente, Poi c'è la seconda possibilità, in cui la prenotazione avviene in una data proposta dal sistema, e la terza possibilità, che è l'inserimento in lista attesa. Se vogliamo appunto, esplicitare queste tre possibilità, che in questo caso d'uso al suo interno contiene dei vari passaggi, lo possiamo identificare sotto forma di inclusione, la freccia con la I indica include, Quindi in molti casi d'uso non è a volte necessario andare a fare un dettaglio di livello inferiore, questi sono casi d'uso a livello che chiamavamo di subfunction. Sono delle sottofunzioni, delle sottoprocedure, dei sottocomportamenti che sono o possono essere inclusi all'interno dell'user del user goal vero e proprio che è inserire la prenotazione. Nei casi, nei casi più semplici, cancellare la prenotazione, non c'è articolazione interna. Io vado lì, visualizzo una delle mie prenotazioni e la cancello. Quindi, in questi casi, se vogliamo esplicitarlo, il fatto che ci siano include ce lo fa già capire automaticamente. Però, volendo esplicitarlo, potremmo dire che questi sono casi d'uso a livello di safanta che sono i tre livelli che avevamo previsto. Cosa indica un caso d'uso a livello di self Indica un passaggio di una procedura più lunga che di per sé non porta a un obiettivo compiuto, ma, se vogliamo, un sotto-obiettivo, una parte parziale, che se il obiettivo è il sistema mi ha proposto tre date, l'accetto oppure no, in che modalità l'accetto. E... Che fanno tutte parte dell'unico caso a livello di Giorgol che è l'inserimento della protezione. Però, visto che appunto lo riteniamo un caso abbastanza articolato al suo interno, l'abbiamo voluto evidenziare. Il fatto che siano sottofunzioni e non casi d'uso interi è perché il paziente, cioè l'attore, non avrà mai eh, l'obiettivo specifico di fare una di queste tre cose. Quindi la relazione include la usiamo in due casi. O quando abbiamo una sottofunzione, la usiamo quasi sempre tra uno, un... Um, un caso d'uso a livello user goal e un caso d'uso a livello subfaccio. Quindi lo user goal include delle sottofunzioni e lo esplicitiamo diciamo, in due casi. O quando il caso d'uso effettivamente è complesso e allora rende più chiaro il capire che al suo interno si articola in modi diversi. E questi sono tutti e tre modi in cui il caso d'uso in qualche modo ha successo. Può aver successo in tre modi diversi quindi poiché è una cosa articolata decidiamo di volerla spiegare meglio l'altro caso in cui usiamo l'include invece è molto più banale quando ci sono casi d'uso diversi che riusano la stessa sottofunzione sotto più volte quindi che hanno una parte in comune e allora per economia nostra di modellazione anche per esplicitare una parte comune lo ripetiamo più volte e lo includiamo nei due o tre casi d'uso che ne hanno bisogno come l'esempio che c'era nelle slide che avevamo visto insieme qui in questo caso sono tre sottofunzioni che non, vengono, non verranno mai utilizzate dagli altri casi d'uso quindi non ci serve nessuno degli altri tre casi d'uso a livello di gergol mi, mi pare che valga la pena dettagliare di più che sia dettagliato maggiormente non mi sembra totalmente semplice però pensando alle altre relazioni tra i casi d'uso Pensiamo alla cancellazione delle prenotazioni. Allora, qui vale, secondo me, una regoletta, un comportamento possibile analogo all'esempio che facevamo del carrello del, del commercio elettronico. Se io posso entrare sul sito e dire, ok, voglio cancellare una prenotazione, la cancello, scelgo il numero 3, quella che ho fatto, l'ultima, la cancello e tutto e basta. Quindi nel momento in cui entro, cerco già la funzione di cancellazione. Oppure io potrei essere nella, nella schermata di visualizzazione delle proprie prenotazioni, vedo l'elenco delle mie prenotazioni e da lì posso decidere di cancellarne una. Quindi passo mentre ho l'elenco, dico: oh, però, Caspita, però questo giovedì non posso perché ho lezione, e i miei studenti di sistemi informativi si offendono tanto se non mi vedono, e allora devo, devo annullare la prenotazione che avevo fatto per giovedì, non me ne ero accorto, eccetera. Allora questo lo posso fare a priori perché lo so, perché mi sono ricordato che non va bene, oppure semplicemente un'occhiata alle prenotazioni, solo per magari copiarmi nell'agenda o quello che volete, ma mi accorgo che una è da cancellare. Allora a quel punto posso passare dalla funzione all'altra. Posso progettare il sistema in modo che sia facile dall'elenco delle prenotazioni direttamente passare alla cancellazione di una di queste. E come lo indico questo? Lo indico attraverso la relazione di estensione. Next cioè la cancellazione della prenotazione può essere attivata direttamente dal paziente il quale entra con quell'obiettivo e cerca quella funzionalità oppure può essere attivata per estensione della visualizzazione delle proprie prenotazioni quindi mentre l'utente sta visualizzando le proprie prenotazioni può, dicevamo che quando estende praticamente l'utente attraverso la freccia, in retromarcia, al contrario, in, verso, in direzione opposta alla sua freccia, può passare alla cancellazione della prenotazione. Quindi mentre mi, io sono entrato per vedere le prenotazioni, mentre stavo lavorando ho cambiato obiettivo. E ho detto, ah, no, allora devo cancellare. E a quel punto quindi vado, il mio caso d'uso si estende in qualche modo e che cos'è che lo estende? la cancellazione della prenotazione estende il caso d'uso visualizzazione per questo la freccia è indicata in questo modo chi è che estende chi? la cancellazione estende la visualizzazione perché prima facevo solo visualizzazione adesso faccio visualizzazione più un'altra cosa quindi la visualizzazione viene estesa dalla cancellazione quindi la... non finisco l'attività mentre prima avevo l'obiettivo visualizza e quindi ero soddisfatto tra virgolette di aver raggiunto il mio obiettivo nel momento in cui avevo visto le prenotazioni, in quel momento decido che non mi basta più, e voglio che il mio, il mio obiettivo sia più grande, sia più esteso, perché diventa a quel punto si estende l'obiettivo e diventa anche cancellare. Una delle pronotazioni che ho visto. Mentre invece non, non, non mi sembra opportuno inserire un'estensione tra visualizzare e inserire, nel senso che è vero che quando sono, sto visualizzando le protazioni posso decidere di inserirle, però ne inserisco un'altra, non una collegata a quelle che sto visualizzando, cioè è un altro caso 2, non è un'estensione di questa. Visualizzo cancello una di quelle che ho visualizzato, quindi sto lavorando sugli stessi dati, Decido di fare una cosa diversa su quei dati lì che già avevo. Diverso è dire, vabbè, però adesso ne ho prenotazioni e inseriamo l'undicesima. Ma inserire l'undicesima non è no? un fare qualcosa in più sui dati che ho già, ma a quel punto inserire dei dati completamente nuovi. Quindi in quel caso non metterei un'estensione. Poi magari a livello di interfaccia utente metto facilmente il bottone inserisci. Però è solo per comodità. Non ci sono dei dati che passano. Quando l'utente, da, da visualizzare, da cancellare, passa su questa estensione, vengono trasferiti dei dati, delle informazioni. Qual è la prenotazione che vuoi cancellare? Non te lo richiedo un'altra volta da capo. Se tu attivi la cancellazione direttamente da zero, allora te, ti devo chiedere qual è che vuoi cancellare. Ma se tu arrivi dalla visualizzazione, che è la cosa più naturale, tra l'altro, allora. Eh, il fatto che tu abbia selezionato il bottoncino cancella a fianco di una delle prenotazioni visualizzate, so già qual è. Quindi sono collegati i due casi d'uso anche perché si, cambia, si, si, si scambiano delle informazioni. Anzi, mi viene quasi da dire che nella progettazione di questo sistema il percorso principale che gli utenti seguiranno è proprio questo secondo. L'utente avrà, come abbiamo nei vostri siti, che so, il mio profilo, il mio carrello, le mie prenotazioni, tutte le vedi e da lì le puoi gestire. E in particolare puoi cancellarle Poi potrà esserci da qualche parte, magari più nascosta, meno in, in prima vista. Eh, Un'altra funzione, il tipo cancellazione diretta, cancella immediatamente, cancella senza passare dall'elenco. Che pur essendo, se vogliamo, funzionalmente più diretta dal punto di vista del percorso utente sarà meno utilizzata perché se non altro mi deve ricordarsi il numero di conferma magari della prenotazione o qualcosa del genere mentre invece se ha l'elenco le vede di fronte a sé ma in realtà noi non sappiamo ancora come sarà fatto questo sistema informativo magari lui ha quando abbiamo fatto una prenotazione, abbiamo stampato, non so, un colce a barra, un QR Code, lo scontrino, lui se lo porta dietro, per cancellare la prenotazione gli basta inquadrare il QR Code. Oppure avrà un, non so, una cosa magnetica che fa scorrere attraverso un lettore all'ASL o allo studio medico che ha l'informazione su qual è l'ultima prenotazione e quindi la può cancellare. Oppure un sito normale per cui si. Esiste... Abbiamo sempre immaginato quando discutevamo queste cose. Quindi noi lasciamo aperta la possibilità. Qual è, quale delle due sarà più facile, più probabile che gli utenti utilizzeranno? La più facile da utilizzare? Non lo sappiamo. Se è un sito web, di sicuro passano dell'elenco e schiacciano cancella. Se invece c'è qualche, qualche, diciamo così, qualcosa di tangibile, c'è cioè un biglietto, un codice, un qualche cosa, allora magari hai già direttamente in mano l'informazione o col codice sopra, codice di annullamento ok, se vuoi annullare, digita questo codice oppure inquadra questo eh, codice a barre allora a questo punto il paziente potrà fare la cancellazione senza passare dall'elenco necessariamente perché tanto ha già in mano l'informazione che gli serve per farlo, fare l'informazione da fornire al sistema per poterlo fare quando facciamo un diagramma di casi d'uso, cerchiamo di essere sufficientemente, non si può essere al 100% ma sufficientemente astratti da poter Catturare tutte le possibili modalità di interazione, modalità di erogazione del servizio. Poi queste modalità cambieranno. Che magari, domani, il nostro servizio ha una telefonata in cui io posso dire a voce cancella l'ultima connotazione. E a differenza dei servizi vocali di adesso, magari in futuro capirà giusto anziché fare capire una cosa a caso. No? E, però ricade comunque sempre in queste casistiche. Okay? Quindi siamo, io trovo inevitabile, almeno per me stesso, immaginarmi qualche cosa di concreto, per poter immaginare cosa c'è dietro a questi diagrammi. Però faccio lo sforzo in più di immaginarlo in più di una forma diversa, almeno con le tecnologie che conosciamo oggi, per poter avere un minimo di speranza che con le tecnologie del domani, con gli sviluppi futuri, il lavoro che stiamo facendo di analisi, il lavoro di analisi che stiamo facendo oggi possa ancora essere valido. no? Quindi, nello stesso tempo questo, fare questo sforzo no, di astrazione, di generalizzazione, può anche pagare nel momento in cui chi fa questa progettazione funzionale, l'analista la che fa l'analisi la, funzionale, magari lui non è un esperto di interfaccia. Anzi, di sicuro, molto probabilmente non sarà un esperto di interfaccia. E quindi fermati a riscrivere le funzioni. Poi ci sarà l'esperto di interfaccia che capisce come è meglio farle, come è meglio mettere, come è meglio organizzarle, come renderle più facili da usare, eccetera, eccetera. Sono due mestieri diversi. E quindi cerchiamo di non fare il mestiere degli altri, cercando di mettere informazioni qua che siano legate a un modo piuttosto che un altro di erogazione del servizio attraverso un'interfaccia web oppure mobile. Ok, questo grosso modo completa il diagramma. L'unico dettaglio in più, l'avevamo già detto ieri, ma se qualcuno si è distratto lo, lo diciamo, il motivo per cui questo, è è questo caso d'uso ha una freccia, qui non è semplicemente la linea ma c'è la freccia, è perché è l'unico caso d'uso iniziato dal sistema, in cui la prima azione, la prima interazione, il primo scambio di informazioni avviene da parte del sistema verso l'utente e non viceversa in tutti gli altri casi di questo diagramma così come nella stragrande maggioranza di tutti i casi d'uso l'interazione è sempre iniziata dall'attore il sistema sta lì ad aspettare, non fa nulla quando l'utente arriva e fa qualcosa allora il sistema risponde ma il primo passo lo fa sempre l'utente normalmente il sistema è pronto in attesa al servizio della richiesta dell'utente quando l'utente fa la prima richiesta allora il sistema corrisponde va avanti eccetera eccetera nel caso d'uso interazione, scambio informazioni nei due sensi la conferma dell'appuntamento di lista d'attesa se ci ricordiamo dal processo che abbiamo disegnato avviene col sistema informativo che a seguito di una rinuncia da parte dell'utente 1 va a vedere la lista d'attesa e vede che l'utente 37 potrebbe, sarebbe il prossimo candidato a riempire quel buco allora in quel momento il sistema manda un sms all'utente 37 il quale sta facendo tutt'altro e si ritrova catapultato all'interno di, di interazione con il sistema gli arriva un messaggio a cui lui a questo punto deve rispondere quindi non è più l'utente che chiede e il sistema che risponde ma in questo caso è il sistema che chiede e l'utente speriamo se vuole risponde se vuole, perché l'utente non può essere mai costretto. Quindi poi l'utente può non far nulla, può non rispondere, può rispondere sì, può rispondere di no, ma il primo passaggio è fatto il sistema. Quello che tra, tra qualche giorno, martedì, chiameremo trigger. Quindi qual è l'evento che fa scatenare l'inizio dell'interazione. questo per quanto riguarda la gestione delle prenotazioni okay. poi a livello summary l'altro ad esempio possiamo vedere consultare il calendario allora, consultare il calendario è un altro summary che questa volta è accessibile sia al paziente che al medico allora per vedere cosa quali sono le funzionalità di consultazione del calendario che questo sistema informativo mette a disposizione degli utenti facciamo un altro diagramma dei, dei casi d'uso a livello user goal sulla consultazione del calendario se per assurdo fossimo in economia e decidessimo che la consultazione del calendario non è altro che una sola pagina che mi fa vedere il calendario con le caselline piene e vuote, verde e rosso prenotato libero e basta che ci fosse una funzione sola, e questo non sarebbe più un caso d'uso a livello summary, ma diventerebbe automaticamente a livello di Journal, perché è direttamente l'unica azione che puoi fare. Normalmente quando definiamo un caso d'uso a livello summary è perché sotto ci sono diverse modalità. Qui stiamo debordando rispetto a quello che è il testo dell'esercizio del tema d'esame, chiaramente perché tutte queste parti non erano citate, il discorso della visualizzazione del calendario. Quindi se ci confrontiamo col testo del tema d'esame, quindi ciò che era richiesto in quell'appello, eh, era sufficiente l'area gestione delle prenotazioni e gestire, e gestire di disponibilità, perché erano le due funzionalità descritte nel testo. Ma questo lo stiamo facendo per, come pretesto, ragionandoci intorno per vedere come si fa, ad esempio, un caso d'uso in cui ci sia più di un attore. Allora, creiamo questo diagramma di casi d'uso che chiamiamo consultare calendario, use case consultare calendario, dove ci mettiamo dentro come attori possibili sia il medico che il paziente. come attori possibili, ho detto. Non è detto che, allora noi sappiamo che dal, dal livello summary la consultazione del calendario contiene delle funzionalità che possono essere accessibili sia ai pazienti che ai medici. Non vuol dire che tutte le funzionalità siano accessibili a tutti i pazienti e tutti i medici. Magari alcune di queste, anzi di sicuro, saranno riservate solo al medico, altre saranno riservate solo pensare solo per il paziente. E adesso noi dobbiamo deciderlo. Di sicuro, come regola generale, un uh, diagramma dei casi d'uso a livello inferiore, a livello user goal, potrà vedere solamente quegli attori che a livello summary arrivavano su quello user goal lì. Altrimenti abbiamo fatto un errore di descrizione. Cioè, torniamo indietro, sulla gestione delle prenotazioni. Su questo diagramma qua, gestione delle prenotazioni, non ci posso mettere il medico. Perché a livello superiore, summary, ho scritto che gestione delle prenotazioni è un caso d'uso, un'area funzionale a cui partecipano i pazienti, gli utenti pazienti, e non i medici. Quindi quando entro nel dettaglio non vado a scombinare le cose. Quindi semplicemente c'è continuità di informazione. Alla costruzione del calendario... Cosa possiamo immaginare? Possiamo immaginare, ad esempio, un primo calendario generico che mi fa vedere, allora qui abbiamo, eh, ricordiamoci, abbiamo... Vabbè, in vari giorni ci sono gli orari, abbiamo deciso che ogni giornata era divisa in fasce orarie predefinite e in ciascuna fascia oraria potevamo avere uno o più medici disponibili, ok, con di una determinata specialità allora cosa posso voler cosa può interessare a un utente può interessare a un utente un calendario in cui ci siano contemporaneamente tutte insieme tutte le specialità forse molto poco perché se io sono, mi sono slogato una caviglia non mi interesserà probabilmente l'oculista o il ginecologo. No? Cercherò l'ortopedico, quindi andrò a vedere quando l'ortopedico è libero, quando ci sono dei, degli appuntamenti ancora liberi, con almeno uno specialista di ortopedia o fisioterapia. Quindi noi dobbiamo scegliere quali sono le, le visualizzazioni utili, no? che il sistema, le funzioni utili che il sistema dovrà fornire, quindi una possibile è la visualizzazione a questo punto data una specializzazione del, del slot, delle fasce orarie disponibili per una determinata specializzazione, ma io mi sto immaginando in questo momento, ma me lo immagino poi cancello subito questa immaginazione perché mi sta portando troppo avanti un calendario in cui ciascun giorno della settimana, ciascuna fascia oraria, diciamo c'è un colore diverso, verde se è libero, rosso se è occupato e grigio è, beh, se invece lì non c'è nessun medico, quindi non posso dire che sia occupato. Semplicemente non c'è la disponibilità. Quindi o non c'è disponibilità o c'è la disponibilità già occupata oppure c'è la disponibilità ancora libera, ad esempio. Poi, come renderlo visivamente in modo carino, fatto bene, facile da capire, non chiedetelo a me che non sono grafici perché fare una cosa molto brutta, però di sicuro so che l'informazione che mi serve è quella. Quindi visualizzazione, visualizzare eh, le disponibilità libere o occupate per una determinata specialità. Adesso ho sbagliato le parole, eh? perché vado a controllare la parola disponibilità e la parola specialità, vado a controllare cosa avevo scritto nel modello delle classi per essere sicuro di usare i termini giusti. Disponibilità è giusto, specialità è giusto, guarda che bravo, non ce l'ho scommesso. Quindi io scelgo una determinata specialità e lui mi fa vedere l'ortopedico quando c'è e tra le giornate, le fasce rare in cui c'è, quando è libero. E questo lo può fare sia il paziente che il medico. Magari io sono un ortopedico e voglio dare le mie disponibilità quindi diciamo, ma vediamo un attimo quando è che il mio collega, perché magari ci sono due ortopedici in questo studio, quando è che c'è già il mio collega? Allora do disponibilità quando lui non c'è, così possiamo coprire meglio gli orari, per esempio. Ma è una funzione che può servire anche lui, può essere, non, non vedo motivo per non farla, non farla vedere anche lui. Allora, questo è un caso d'uso che può essere, attivato a cui possono partecipare sia il paziente che il medico separatamente. Eh? Qui non c'è scritto che è un caso d'uso con due attori che contemporaneamente fanno cose. Qui c'è scritto che il paziente può, darsi, può interagire con il sistema informativo per raggiungere l'obiettivo di, di visualizzare la disponibilità e poi c'è scritto che il medico può interagire con il sistema informativo per raggiungere l'obiettivo di visualizzare la disponibilità. Ok? Un caso d'uso che ha due attori primari possibili. Ogni volta che viene attivato verrà attivato o da un paziente o da un medico. Però possono giocare, entrambi possono giocare il ruolo del primario. non vuol dire che devono interagire insieme. Per far vedere che in un caso d'uso unico Inter... devono interagire più attori contemporaneamente sullo stesso caso d'uso avevamo usato nelle slide indicato di usare la parolina supports nella, nella relazione quindi qua avremmo dovuto scrivere supports per dire che c'è un attore primario e un altro attore che contestualmente insieme a lui lo supporta nella realizzazione del caso d'uso ma questa è un'eccezione che non capiterà quasi mai il caso normale quando indichiamo questo, ecco non, semplicemente non confondiamoci, non c'è scritto che medico e paziente fanno insieme questa cosa, ma che sia l'uno che l'altro lo possono fare. Poi c'è altro che possiamo voler far fare nella macro funzionalità di consultazione del calendario? Beh, in realtà il paziente potrebbe visualizzare le proprie prenotazioni sul calendario che però è già qua infatti in questo caso d'uso qua visualizzare le proprie prenotazioni possiamo stare a litigare fino a domani pomeriggio se sia meglio inserirlo nella gestione delle prenotazioni o nella consultazione del calendario in realtà è un po' a cavallo nel senso che visualizza comunque degli appuntamenti quindi li visualizza sul calendario ma nello stesso tempo li visualizza eh, al fine di gestirli anche in, infatti non in a caso posso passare da lì alla cancellazione allora non è vietato nei diagrammi di caso d'uso usare lo stesso caso d'uso in più punti adesso avevamo visualizzato le proprie prenotazioni, non ne creo un altro eh. ne aggiungo uno e lo riporto anche in questo diagramma. Se avete notato, quando io ho trascinato l'ovale, automaticamente è stata aggiunta questa freccia. Non l'ho messa io. Rifacciamo in slow motion. Prendo, visualizzo le proprie prenotazioni. Quindi questo caso d'uso qui è esattamente quello che avevo creato qua. Che ovviamente è nel dizionario di tutte le funzionalità del sito, del sistema. Lo prendo, lo trascino qui, e quindi mi aspetterei di vedere comparire ovviamente l'ovale, ma l'ovale è già collegato a paziente. Perché è già collegato a paziente? Ma perché lo è. Perché in questo caso d'uso qui è collegato a questo attore qui. Questi sono gli elementi veri del sistema di cui si salvano le informazioni, le relazioni vere. Poi queste relazioni sono, possono essere visualizzate in più punti, da più punti di vista diversi. Ma questa relazione qua, paziente partecipa a visualizzazione delle proprie prenotazioni e questa relazione qua, paziente partecipa a visualizzazione delle proprie prenotazioni nell'altro diagramma, sono la stessa relazione. Se io mettessi uno stereotipo, una notazione su questa freccia, comparirebbe anche dall'altra parte. Se cambiassi il testo di questo qua dentro, cambierebbe anche dall'altra parte perché è lo stesso, mi è semplicemente riportato in due punti diversi, in due diagrammi diversi, per dargli un contesto migliore. Quindi non è, non è vietato, non è un problema questo. È la stessa informazione. Voi, noi alla fine, quando noi stiamo pensando al sistema informativo, la specifica del sistema informativo è sempre la somma di tutto ciò che abbiamo disegnato in tutti i diagrammi. È come se qualcuno poi alla fine mettesse tutto insieme in un foglio di formato gigantesco, 10x10 metri dove c'è tutto, facendo i diagrammi uml in ogni pagina disegniamo un pezzettino, una fettina, ma in realtà le informazioni che ci sono qua dietro nella struttura lui si porta dietro tutto, e somma quello che vedo nei vari diagrammi, per questo che una volta che ho definito un attore in un diagramma, poi quell'attore in un secondo diagramma lo devo semplicemente trascinare perché devo riusare quello di prima, non creare uno nuovo che abbia lo stesso nome o non simile quando voglio usare un caso d'uso, fare vedere che questo caso d'uso è accessibile anche qua, anche in questo contesto, è lo stesso caso d'uso, però magari da un'indicazione che progetterà l'interfaccia utente, guarda questa cosa qua ci può arrivare in due modi diversi, l'utente può volerci arrivare in due modi diversi. E per estensione, per simmetria, io posso anche pensare che il medico possa visualizzare le proprie disponibilità, il caro medico. La propria disponibilità ve lo vedrei bene anche all'interno dell'altro use case a livello summary, che era gestione della di disponibilità da parte del medico. Qui dentro ci, ma, ci rimane ancora un altro summary da espandere, lasciamo perdere il primo, vedere informazioni sul sito che è talmente generico. Gestire di disponibilità significa significa aggiungere una disponibilità, cancellare un esistente o visualizzare quello esistente. Alla fine aggiungi, modifica, cancella e visualizza. Queste, grosso modo, sono le operazioni di base che ci sono sempre. E quindi se noi creassimo il diagramma delle classi, dei casi d'uso, anche per l'attività gestire disponibilità, use case gestire disponibilità allora avremo il medico che di sicuro può fare può visualizzare le proprie disponibilità che è lo stesso caso d'uso che abbiamo messo dall'altra parte e poi ne aggiungeremo due nuovi cioè inserire una nuova disponibilità e eliminare una disponibilità esistente inserire, mettiamolo sopra magari perché forse è quello più importante e forse si può fare anche qua per simmetria rispetto a quanto abbiamo fatto con l'utente, che dalla visualizzazione potrei passare all'eliminazione. Quindi eliminare potrebbe estendere e visualizzare. Questa è una mappa che descrive in modo abbastanza completo, direi, le cose che posso fare in questo sistema. Descrive il titolo delle cose che posso fare in questo sistema. Poi dovrei passare a una descrizione di dettaglio. Inserisco una nuova disponibilità. Come avviene? Beh, questo è facile, tutto sommato, perché il medico ha una specialità, lui deve inserire delle date, una data o più date in cui è disponibile, Punto, non deve fare grosse cose. Mentre invece per il paziente, inserire una prenotazione è una cosa molto più complicata, come abbiamo già visto. Quindi non basta il titolo, inserire disponibilità, inserire prenotazione, per capire cosa succede. Bisogna poi, in questo caso d'uso, andare a dettagliarlo nelle sue modalità di interazione. Come fare a dettagliarlo? Ci sono due livelli, il livello breve e il livello di narrativa dettagliata. La narrativa dettagliata lo vediamo la settimana prossima. Eh, a livello breve, che cosa si deve indicare? Si devono indicare, alla fine, le informazioni essenziali alcune delle quali sono già sul diagramma e poi un breve paragrafo di testo. Adesso proviamo a farne uno o due così vediamo di che tipo sono questi tipi di descrizioni brevi. Ma allora, prima di fare questa parte, no, su, su, fare il brief di un paio di questi casi d'uso, eh, volevo chiedermi una cosa. Che legame c'è tra i casi d'uso e l'activity diagram? cioè io la volta scorsa quando ho introdotto i carri duri vi ho dato una spiegazione ma molto astratta, una definizione, una cosa molto ho detto che no, guarda che sono due cose diverse perché l'activity diagram ti rappresenta i vincoli di tipo logico temporale cosa ho fatto prima, cosa ho fatto dopo cosa l'ho fatto se, una certa cosa per un'altra mentre invece qua ti rappresenta l'intera possibilità le intere possibilità che gli utenti possono trovare nel sistema dal punto di vista utente e dal punto di vista funzionale. Qui nei casi d'uso non troviamo scritto che non posso cancellare una prenotazione se prima non l'ho inserita. Non trovo scritto che la conferma di appuntamento di lista d'attesa ha senso, potrà avvenire solo se un utente ha inserito una prenotazione e in particolare è passato dall'inserimento in lista d'attesa di quella prenotazione perché ha deciso di di non accettare le date proposte, qui non c'è, no? questi diagrammi sono in un certo senso piatti, ti danno l'insieme di tutte le possibili voci, tutte le possibili menu, tutte le possibili funzioni, in un diagramma di casi d'uso non si vede quali sono le dipendenze logiche o logico-temporali tra i vari possibili casi d'uso, qui sembra che si possa fare sempre tutto, in realtà non è così. Certe cose le puoi fare o non le puoi fare a seconda dei dati inseriti in precedenza, delle azioni fatte in precedenza. Allora, questo a seconda delle azioni fatte in precedenza è un'informazione che c'è invece solamente nell'Activity Diagram. E infatti ritroviamo le stesse cose. No, L'Activity Diagram che avevamo qua sopra, che era, l'abbiamo chiamato paziente prenotato una visita, Racconta quali sono le operazioni, il paziente se sono richieste, il sistema verifica un'alternativa. Possono, visto meglio con le swim lane, sembrava un pochino più leggibile. Ma con le swim lane è più ehm, esplicito ciò che deve fare l'utente, la parte che vede l'utente. L'utente in collaborazione con il sistema informativo, dicevamo sempre allora, no? non dimentichiamoci. Quindi la parte sistema informativo è una parte che l'utente non vede, tutte le azioni che sono nella colonna sistema informativo sono azioni che non compariranno mai nei casi d'uso, perché per definizione nella colonna sistema informativo mettiamo le azioni che il sistema informativo fa da solo, senza dover interagire con l'utente, perché le azioni che il sistema informativo invece fa interagendo con un qualche utente le mettiamo nella colonna dell'utente. E visto che i casi d'uso sono sempre dal punto di vista dell'utente, l'utente che interagisce con il sistema, non c'è nessun utente, non quindi queste sono parti dei requisiti funzionali che vanno poi spiegati a parte, non attraverso i casi d'uso perché non ha senso. Allora, il caso d'uso, eh, inserire prenotazione con i suoi figli inclusi, quindi tutta questa parte qua del, del, del diagramma dei casi d'uso, e nel processo è relativa a questa parte qui più questa. No? Sono varie parti del diagramma di processo, inserisce una richiesta di cui poi inserisce le alternative, l'urgenza, eccetera, e poi dopo risponde. Qui queste A sono vecchie, ho fatto solo degli esempi a caso quindi tagliamo. Il paziente risponde alla controproposta del sistema quindi in questo caso abbiamo un unico caso d'uso che corrisponde a tante azioni praticamente tutto l'intero processo tutta l'intera activity di prenotazione perché? perché quell'azione quella, quel caso d'uso è articolato al suo interno ha delle regole di svolgimento al suo interno e che devono essere spiegate, sono spiegate appunto qua, nell'Activity Diagram, che ci dice non solo che cosa si può fare, ma anche perché, perché qui dentro spiega cosa succede in un caso e cosa succede nell'altro. Viceversa, ci sono altri casi, come ad esempio quello del... Uh, Cancellazione dell'appuntamento confermato è molto semplice. Dal punto di vista dell'utente, paziente che cancella, effettua la cancellazione nel processo. Poi dopo è il sistema informativo che deve ruminare a valle di questa azione. Ma dal punto di vista dell'utente è finito lì. Cancella, è finito. E infatti in questo caso esiste praticamente una corrispondenza 1-1 con questo cancellare la Qui c'è di sicuro una corrispondenza, non è, a volte è una corrispondenza 1-1 a tra un'azione dell'activity diagram e un caso del, del, del, eh, relativo a qualche utente, altre volte invece questa corrispondenza invece è più 1-molti, diciamo. Però ovviamente stiamo descrivendo sempre lo stesso sistema, quindi quali sono le azioni che dal punto di vista logico sono indipendenti, sono atomiche, quasi sempre corrispondono a un'unica azione, quando ci sono delle azioni dei casi di uso, un pochino articolati, e beh, dall'altra parte avrebbe scritto cose un pochino più complesse. Ad esempio, confermare l'appuntamento di lista d'attesa, ce lo troviamo in questo altro diagramma, no, eh, questa, dov'era? Diagramma dell'attività, la cancellazione appuntamento confermato attesa la risposta del paziente candidato è qua. è qua che il paziente rispondeva il paziente candidato risponde sul sito dello studio medico oppure risponde via sms quindi questo diagramma risposta del paziente candidato rappresenta l'interazione utente che avviene in eh, qua in, conferma l'appuntamento di stratte rivedendo la valle ci verrebbe forse voglia di cambiare un pochino i nomi delle azioni o il nome delle caso d'uso in modo da renderli più simili, così è più facile anche riconoscere che, sono che parlano della stessa cosa, no? che non lo voglio fare per non andare a stravolgere le cose vecchie però la regola generale è che dobbiamo sempre riconoscere una continuità no? tra activity diagram e use case diagram. Ok, dicevo, questo è solo l'indice. No? Questo è l'elenco dei casi d'uso. La descrizione in breve ci sono vari, varie proposte, vari modelli, vari schemi, no? però il più semplice, che è quello che. Di al, al, di chiederemo di compilare nella prossima estrazione di laboratorio di mercoledì prossimo vi chiederemo di fare un diagramma dei casi d'uso per un esempio ovviamente e per ciascuno dei casi d'uso eh, sviluppare una descrizione breve quindi una descrizione breve in modalità brief dei casi d'uso Allora, per il brief abbiamo una serie di campi, quindi di fatto per semplificarci la vita e per schematizzare il più possibile, a noi piacciono sempre le cose schematiche e non troppo scotolate nel testo, proprio perché le informazioni essenziali siano chiare, non equivoche e facili da ritrovare, allora noi vi proponiamo di fare una tabella in cui ci siano alcuni campi molto semplici, cioè il caso d'uso, cioè il titolo, l'attore principale, cioè Primeractor, l'ambito, e poi ne parlo per un secondo, invece è lo scopo, l'obiettivo, cioè il goal, anzi, meglio detto lo user goal e poi finalmente il brief cioè il testo descrittivo allora le prime righe si compilano da sole praticamente quindi noi cosa possiamo provare a descrivere? proviamo a descrivere il primo inserimento e prenotazione quindi il caso duro si intitola inserimento inserire prenotazioni l'attore principale è il paziente l'ambito, lo scopo, visto che qui non abbiamo i diagrammi ma abbiamo una serie di tabelle in questo file Word mi sto creando per orientarci dove è collocato questo caso d'uso Sarà collocato nel, diciamo così, nello studio medico, nel sistema di gestione dello studio medico, in particolare nella gestione delle prenotazioni. Posso avere un sistema fatto di varie componenti, allora dico dove messo e all'interno qui ho, messo, ho scritto il nome della componente, studio medico, in questo caso non è una sola, è unico sistema informativo, quello è... Barra gestione e prenotazioni, che è il nome del mio use case level summary. Questo è dentro quel summary lì, è dentro il summary di gestione e prenotazioni. che ci dà un contesto per capire meglio: guarda, questo caso d'uso è all'interno di quella parte del sistema informativo. Nel diagramma grafico dei casi d'uso, non abbiamo bisogno di descriverlo perché è già evidente dalla figura dove si trova. E poi l'obiettivo, poi queste due parti sono le parti effettivamente da scrivere. L'obiettivo è una riga, massimo due. In cui io devo mettermi dal punto di vista dell'attore principale e dire che cosa vuole ottenere l'attore principale quando decide di spendere parte del suo tempo facendo questo caso duro, cioè interagendo con, con il sistema in questo caso duro. Quindi l'attore principale, cioè il paziente, quale obiettivo ha? Vuole inserire una nuova prenotazione per una determinata specialità. vuole richiedere più che inserire che mi sembra un'azione deterministica da parte del paziente, il paziente inserisce un dato no, non inserisce una prenotazione. lui inserisce la richiesta di una prenotazione. poi bisogna vedere se viene accettata o no questa richiesta quindi lo stato d'animo del paziente è quello di richiedere richiedere un appuntamento che poi se tutto va bene verrà inserito questa frase qua ci dice, ci fa capire quando a un certo punto l'utente può considerarsi soddisfatto perché l'obiettivo è stato raggiunto oppure l'utente può considerarsi non soddisfatto perché alla conclusione del caso d'uso l'obiettivo non è stato raggiunto deve essere semplice da verificare, da capire se è stato raggiunto o no se il caso d'uso termina con successo oppure con fallimento E nel brief diamo una breve descrizione di che cosa succede, di come avviene l'interazione tra l'attore principale e il sistema ai fini e durante il tentativo di raggiungimento dell'obiettivo. Dico tentativo di raggiungimento perché se va bene lo raggiungi, ma se non va bene... No. Quindi in questo caso in qualche modo descrivo che l'utente fornisce al sistema le, eh, la propria richiesta. Vediamo se richiesta è la parola giusta. Torniamo sul diagramma delle classi. Richiesta è la parola giusta. Oggi ci culo. Eh, e e a, usando la stessa parola, che c'era nel diagramma delle classi automaticamente so che cos'è una richiesta la richiesta è una cosa che può essere urgente o no può essere inserita in una certa data può essere relativa a una certa specialità e comprende delle alternative fornite tutto ciò che abbiamo detto due mesi fa su questo diagramma delle classi sul ragionamento di che cos'è una richiesta che, che attributi ha, che con, con quale relazione partecipa me lo porto dietro gratis appena scrivo la parola richiesta qui quindi non devo qua mettermi a spiegare ossia l'urgenza, le alternative eccetera eccetera se ho fatto bene il diagramma delle classi magari un po' di glossario di documentazione di cos'è questa, questa classe la parola richiesta nel documento di analisi funzionale di questo sistema informativo non è la parola richiesta che trovo sul dizionario della lingua italiana ma è la parola richiesta il cui significato è definito dal diagramma delle classi se voglio fare ancora più impignolo pignolo metto un maiuscolo come era di là l'utente fornisce al sistema la propria richiesta, il sistema può, confer, eh, può confermare una delle alternative oppure proporre disponibilità, tre nuove disponibilità. L'utente può accettare. Eh, allora, il sistema può confermare una delle tre alternative ed in questo caso la prenotazione è effettuata. Oppure proporre tre nuove disponibilità. L'utente può accettare una di queste tre disponibilità. Confermando la prenotazione, Confermando così la notazione, la spiegazione. Oppure chiedere di essere inserito in vista attesa. che è in buona parte la stessa frase o simile a quella che c'è nel testo, nel testo iniziale dell'esercizio. In Però tutto questo documento deve essere leggibile indipendentemente, deve specificare il sistema indipendentemente da quel testo. Allora, capiamo che se io prendo in mano questo documento, il diagramma dei casi d'uso, l'attività diagram che, fie, che spiega l'inserimento di una nuova prenotazione, e il class diagram che fa vedere quali sono gli oggetti che informazioni ci sono, è, è ben chiaro, ben definito che cosa devo fare, che cosa deve fare il sistema, e quindi io come lo devo implementare. Quindi la combinazione di queste cose dà dei binari abbastanza stretti, poi non riusciremo ancora a imparare vediamo la narrativa di dettaglio a non scrivere un brief come 4-5 frasi ma a cercare di dettagliarlo ancora meglio passo per passo no? dove è necessario qui l'ho scritto in 6 righe 5 righe e mezzo non serve di più per un brief normalmente cioè questo era un caso d'uso complicato quindi richiedeva già di è chiaro che poi non ci sono tutte le alternative tutte le sfumature, cosa succede se questo lo vedremo quando faremo la narrativa completa Però questo è il livello di descrizione che ad esempio al, al cliente, al committente, può essere comprensibile. E così per ogni caso d'uso. Abbiamo un secondo caso d'uso, che è quello ad esempio della, tanto per fare la bestia nera, la quello strano che è iniziato dal sistema, confermare un appuntamento in lista d'attesa. Allora in questo caso, il caso d'uso è confermare in no, appuntamento in lista d'attesa. L'attore principale è sempre il paziente. L'ambito di applicazione è sempre la gestione delle prenotazioni, a questo punto però il resto cambia. L'obiettivo e il brief sono diversi ovviamente. A ah, qual è l'obiettivo dell'utente? L'obiettivo dell'utente è, nel caso in cui venga contattato dal sistema, confermare rapidamente. Se eh, l'appuntamento che gli è stato proposto al volo, in quanto lui era in lista d'attesa, gli è congeniale e quindi lo accetta, oppure passa, semplicemente non lo accetta. Quindi l'obiettivo è sempre dal punto di vista dell'utente, quindi questo obiettivo è sempre il paziente, vuole, l'attore primario vuole, desidera, cerca l'obiettivo di, le parole possono usare quello che volete, ma nel senso che il, il paziente. Qui mette una clausolina. Quando viene contattato dal sistema, perché si è liberata una disponibilità, vuole confermare l'appuntamento proposto. Oppure no, vuole confermare oppure vuole rifiutare, però l'obiettivo lo, diciamo, lo dichiariamo sempre al, in, in forma positiva. Qual è l'obiettivo nel caso in cui tutto va bene? Il caso migliore è quello che lui conferma, perché lui vuole che vada a posto il caso migliore. Non è che l'utente vuole che il sistema gli offra degli appuntamenti a cui lui non è disponibile, è un, è un obiettivo un po' malato ecco. L'obiettivo auspicabile è che possa lui, essendo stato contattato, possa confermare. Poi con tutti gli obiettivi essere raggiunto o no. E questo vedremo poi nella, nello sviluppo del caso d'uso. Il caso d'uso termina con successo se questo appuntamento viene confermato. Terminerà in fallimento se l'appuntamento viene analizzato dall'utente il quale dice no grazie abbiamo perso un'occasione, que quel caso d'uso è fallito, andrà meglio per il prossimo. Quindi, nell'obiettivo non diamo mai le alternative che possono succedere, diamo sempre l'obiettivo nel caso migliore, nello scenario di successo. Nello scenario di successo cosa succede? Succede che lui è contattato dal sistema e risponde. Ho dovuto mettere questo, questa clausolina in più, quando ho contattato dal sistema, perché è un caso d'uso che l'utente non può attivare da solo indipendentemente, non può decidere di farlo se non è il sistema che l'ha chiamato in causa, se non è il sistema che gli ha mandato l'SMS perché toccava lui. Questa parte qui perché si libera da una disponibilità, fatemela mettere tra parentesi perché in realtà non serve a niente. Ci aiuta a capire per carità però non dice nulla, il di più. La sostanza è che l'utente vuole confermare quando viene contattato dal sistema. Il perché il sistema l'abbia contattato, ma saranno ben fatti del sistema, perché l'ha contattato. Sì, poi noi sappiamo che l'ha contattato perché si è liberata una disponibilità, poi c'è il meccanismo cascato delle rinunce, eccetera, eccetera, eccetera. Ma magari no, ma magari un medico nuovo ha aggiunto la disponibilità, quindi non c'è stata nessuna rinuncia. Hm? Non ci interessa il perché. Non ci cambia il nostro obiettivo, il nostro caso d'uso, il modo di interagire, se cambia o se sappiamo o meno il motivo per cui veniamo contattati. Noi siamo, siamo semplici no? come ragionamento. Siamo in lista d'attesa, aspettiamo di essere contattati. Quando mi contatta accetto oppure no. Fine. Questo contesto non, non conta per l'esecuzione o per raggiungimento di questo obiettivo. Quindi io qui l'ho messo tra parentesi come... Se vogliamo tentativo di spiegare un po' meglio, ma in realtà quando saremo un pochino più snelli su queste cose non lo spieghiamo troppo. Se vuoi sapere il perché mai il sistema deve contattare l'utente, nella progettazione attuale del sistema è solo quando un, un qualcuno cancella. Ma chi lo sa che il sistema quando evolverà, nella prossima versione, in altre non ci siano altri motivi che possono portare al ripescamento della lista d'attesa. E allora perché voglio vincolare questo caso d'uso dicendo che capita solamente per una causa particolare, quando in realtà in futuro magari potrà capitare per cause diverse? Facciamo no? in modo che ogni caso d'uso, ogni funzionalità sia autonoma. Requisiti funzionali, dicevamo prima quando ne parlavamo in astratto, sono indipendenti l'uno dall'altro, il sistema può implementare il primo, il terzo, il quinto e non il quarto. Questo succede solamente se loro sono descritti in modo appunto indipendente, autonomo, senza far troppo riferimenti incrociati uno rispetto all'altro. Allora, però adesso per la prima volta possiamo lasciarla, questa precisazione, ma non è una parte dell'obiettivo dell vero e proprio a questo punto descriviamo il brief, descriviamo che cosa succede descriviamo quali sono le modalità, quali sono le interazioni e con interazioni intendiamo sempre scambi di informazioni quindi quali sono le informazioni che si scambiano, il sistema e l'utente questa volta chi comincia il gioco è il sistema quindi il sistema contatta l'utente mettiamo anche tra parenti via sms e poi chissà l'anno prossimo riusciremo a integrare anche via whatsapp e via messenger magari Quindi lo mettiamo come esempio il sistema contatta l'utente specificando o indicando la data com'è che si chiamava se uso il termine crash diagram risparmio parole disponibilità. Che una disponibilità noi sappiamo per definizione è fatta da un giorno e una fascia oraria. Io stavo per scrivere la data e ora, poi mi sono fermato per dire aspetta, data e ora ha già un nome nel mio sistema. La disponibilità. Poi Il sistema contatta l'utente eh, indicando la disponibilità che sia liberata. L'utente può rispondere, risponde via, es, via messaggio, diciamo, oppure collegandosi al sito. Con, confermando eh, l'accettazione della proposta. No, parole inutili, non è confermando l'accettazione, ma accettando la proposta. Se riuscite a dire la stessa cosa con una parola in meno, con punti in più. Non l'esame esame, ma nella vita. Eh, accettando la proposta, anche con tre lettere, guarda quanti punti. E poi ci sono tutti i casi in cui la cosa non va a buon fine risponde, il telefono spento, dice di no, però qui stiamo descrivendo come si raggiunge l'obiettivo principale. Quindi noi ci immaginiamo un sistema che è descritto a livello di casi d'uso, ogni caso d'uso descrive una funzionalità del sistema accessibile all'utente e per ogni caso d'uso c'è una tabellina di questo genere che racconta come un ipotetico utente Interagisce col sistema e qual è la modalità principale attraverso cui raggiunge l'obiettivo? No, dico modalità principale perché in casi due articolati possono esserci più modi diversi, più percorsi diversi che ti permettono di raggiungere l'obiettivo. No, questo lo, vediamo, lo vedremo poi quando faremo le narrative. Ok, quindi dietro ciascuno di questi ovali immaginatevi una tabellina di questo genere. Purtroppo l'asta non supporta la possibilità di aggiungere queste cose e quindi le dobbiamo fare a parte, perché altrimenti sarebbe tanto bello qui avere un bottoncino in cui posso aggiungere eh, la, il, il goal esplicito e il brief direttamente scritto in questo modello. Però non lo fa fare, quindi lo facciamo a parte e facciamo semplicemente attenzione a usare il nome giusto in modo da mantenere il collegamento tra i casi d'uso e la loro descrizione. Okay. Ci sono domande su questo? Sì, dimmi. Non ha specificato nel brief del secondo caso d'uso che se, se lui fa esattamente quelle cose lì ma non in 15 minuti, ma se fa proprio le stesse identiche cose, però l'obiettivo non va a un fine, allora, fine, non va specificato. Allora, sì, nel senso che potremmo, allora lui dice eh, che... Le azioni che l'utente deve compiere, cioè rispondere via messaggio oppure rispondere a il sito, devono comunque essere fatte entro 15 minuti, altrimenti tanto vale farle, no? non serve proprio a niente. Sì, allora possiamo dire che l'utente risponde entro 15 minuti via messaggio oppure collegando del sito. Sicuramente è così è più preciso, dà anche quella condizione. Stiamo sempre solo descrivendo il caso positivo, non stiamo, non stiamo dicendo cosa succede se non risponde, stiamo descrivendo cosa deve fare per raggiungere l'obiettivo, così giustamente teniamo conto anche di guerra così. Sì. Ok, allora facciamo una pausa e poi guardiamo le soluzioni dei laboratori precedenti.